E oggi recensione nel luglio del 2003 dalla mente malata di Deo Yamamoto nasce Omunculus questo manga racconta la storia di Susumu Nakoshi, un giovane barbone che un giorno incontra Manu Buito, un riccone annoiato che vuole studiare l'uomo. Questo ottimo popolo è il nostro protagonista di fare un bel esperimento. E che consiste in questo esperimento? Facile! Consiste nel fargli un bel buco in fronte. Ora vi starete chiedendo il motivo di una cosa così assurda. La risposta sta nelle ricerche fatte dal nostro trapanatore. Poi nel suo studio scopriamo che vari tipi indigene facendosi questi buchi acquisivano delle capacità paranormali. Ora vi starete chiedendo quale capacità acquista il nostro protagonista? Oh, avete tutte le palle con tutte queste domande, eh? Va bene, ve lo dico. Nakoshi acquisisce la capacità di vedere gli homunculus, cioè la rappresentazione fisica dei pensieri e dei sentimenti più nascosti di una persona. Questo potere ci farà notare aspetti di persone che normalmente faticheremo a vedere. Questo Sennin non vi farà capire una mazza. La storia vi farà scoppiare la testa. Arriverete alla fine pensando... Ma che cavolo ho letto? Se siete amanti, come me, dei manga intripposi, questa storia è perfetta per voi. È formato da 15 volumi da 7 euro l'uno. Lo so che è tanto, però sono belli cicciotti, eh. Quelli non indugiate e andate subito dalla vostra fumettità di fiducia a prenderli tutti. Fidatevi, non ve ne pentirete. Letto il primo non riuscirete mai più a smettere. Mi raccomando, poi ditemi se vi è piaciuto. E basta, io l'ho da fare. Ci si vede? Eh? <ride>